1969, finisce il periodo transitorio per la realizzazione del MEC 1999, Boris Yeltsin annuncia le dimissioni e designa suo erede Vladimir Putin 1880, nasce George Marshall Commenta il Fatto del Giorno Luca Ancetti, direttore del Il Giornale di Vicenza. Giovanni Pascoli, ricorderemo la figura e la poetica di uno dei principali autori decadenti italiani. 31 dicembre 1980, il generale dei Carabinieri Enrico Rizziero Galvaligi è ucciso a Roma durante gli anni di piombo. Il suo assassinio, rivendicato dalle Brigate Rosse, rappresenta molto probabilmente una rappresaglia per il lavoro che svolge. Galvaligi, infatti, era stato nominato dal generale dalla Chiesa responsabile del coordinamento dei servizi di sicurezza per gli istituti di prevenzione e pena e proprio nel mese di dicembre Galvaligi aveva...